Una situazione troppo astrusa per te, semplice da amare, ma spiegare a un vecchio il nuovo amore non fa che complicare. La passione per le difficoltà rende queste carte più interessanti. Scommetto che il cervello non darà più sangue al cuore. Ho invertito le parti? Gioco 1-2 e non vincerà nessuno dalla Serie A ai dilettanti. Gli eventi vanno così, e tutto questo per provocarti. Sì, siediti, ti sediamo. Poi sediamo contro a te, attendiamo si attenti alla tua vita, ai tanti protetti dagli intenti tuoi e difetti, ai tanti profeti. Apostoli interdetti dei detti tuoi vedano la morte e applaudano forte un corpo spento da tempo addietro, scoperto provetto nel suo campo. Meglio isolarlo e tenerlo accanto. Né contatto meco né teco. In una teca esaurisca il fiato. Dalla lezione di oggi questo quanto ho imparato. Crepo. Stai buono o non mi dissedo. Se è quieto mi rispetto, ma ripeto, spreco a bracci al vento, mi spiego? Non c'è un divieto di volo, e chi ferma me se mi perdo? Nessun importante, per nessun aiuto, a meno che non urlo. Dunque punto e stufo, ugulo, forza innata con cui burlo, stridulo. Nel giubilo, nel debito, duplico l'impeto e unisono il lirico Dubito, capiate subito Pinsato all'imbelico, con un equilibrio di bulimia La regola è fantasia ferrea nelle porzioni Decisa nelle istruzioni e ingredienti impastati Fondamental scelta di viaggi salvifici e sacri Verso muscoli più magri Ospedali non troppo lontani per eventuali imprevisti gravi verso labbra delle quali schiavi sian condanne degli abitudinari. Marcara mia, non scioglier le braccia né le mani dal mio corpo nudo. Poso la mia bocca su di te, altrimenti digiuno. Uno spuntino solo quando è di turno, poi torno presto, certo d'esser maestro del venir lesto al gesto dall'estro genuino. Chiede la curiosità, cosa saprai darmi nel futuro? Spasimo, per sapere ogni attimo cosa mi darà il prossimo. Gioisco, re solitario, amato in un regno di nobildame, la penna è il mio fisco.